La trasparenza è sicuramente uno degli aspetti più importanti della gestione di qualunque pubblica amministrazione, cioè le pubbliche amministrazioni in quanto tali, in quanto finanziate dall'erogazione fiscale, devono rendersi trasparenti nei confronti di chiunque. In, rispetto al paradigma della trasparenza della pubblica amministrazione, l'open data può essere considerato uno strumento importante, uno strumento forte, che grazie anche alla possibilità che ha dato Internet di divulgazione delle informazioni in maniera contestuale a costo marginale praticamente nullo, rafforza il paradigma della pubblica amministrazione. In questa logica, l'open data, i dati della pubblica amministrazione, possono quasi essere visti come una sorta di formula di dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini all'interno di un quadro di trasparenza totale. Tutto questo è rafforzato in Italia anche da un quadro normativo molto specifico, faccio riferimento in maniera particolare al decreto 33 del 2013, il cosiddetto decreto trasparenza, che oltre a disciplinare tutte le informazioni che le pubbliche amministrazioni devono rendere obbligatoriamente visibili sui propri siti, definisce anche in alcuni passaggi l'importanza dell'open data rispetto a una buona riuscita di operazione e di trasparenza della pubblica amministrazione. E non solo, anche il codice dell'amministrazione digitale, in particolare agli articoli 52 e 68 disciplina quelli che sono i dati della pubblica amministrazione definendo il cosiddetto open by default, cioè ogni volta che chiunque si imbatte in dati della pubblica amministrazione rilasciati sui siti pubblici, questi dati possono essere considerati aperti a meno che non sia specificata una natura diversa della riusabilità dei dati stessi. In Italia abbiamo casi estremamente interessanti di uso degli open data come strumento di trasparenza, il primo che sul quale possiamo soffermarci in questa video lezione è open ricostruzione, cioè un portale dedicato a monitorare tutte le attività che riguardano la ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo il terremoto. In questo portale è possibile riscontrare tutte le informazioni sia di natura finanziaria che è tutto quello che ruota intorno alla ricostruzione di questi luoghi in maniera assolutamente trasparente e assolutamente visibile a chiunque. Ugualmente interessante rispetto alla trasparenza è il riuso dei dati da parte di altri soggetti che non sia la pubblica amministrazione, cioè in questo caso l'amministrazione di Bologna ha reso disponibile sul proprio sito una serie di informazioni finanziarie che riguardano i sussidi, i contributi, gli incarichi e gli appalti, cioè tutte informazioni che riguardano la trasparenza interna della gestione monetaria e la gestione dei contratti. Um, proprio partendo da questi dati, dai dati rilasciati dalla città di Bologna, un altro sito web eh, che si chiama Data Ninja ha ripreso questi dati e li ha rirappresentati in maniera creativa attraverso una lettura che ne semplifica in maniera estrema a chiunque la, la possibilità di informarsi, di, di, di lettura di queste informazioni ed è estremamente interessante perché l'amministrazione la, la, bolognese in questo caso ha semplicemente reso disponibili le informazioni, poi qualcun altro per proprio interesse, per creare una storia per narrare una storia che appunto facesse base, che eh, avesse come punto di maggiore interesse la trasparenza di quell'amministrazione, ha ripreso quei dati e li ha rirrappresentati. In questo senso l'open data come dire, aumenta l'interesse e l'attenzione di molti soggetti nell'osservare quello che sta avvenendo all'interno delle pubbliche amministrazioni. Un altro esempio estremamente interessante di open data ai fini della trasparenza è il sito che vedete rappresentato alle mie spalle, si chiama Open Cohesione, rende eh, possibile navigare tra i dati dei finanziamenti, dei fondi comunitari che sono arrivati in Italia in maniera estremamente semplice. Fino a prima di Open Coesione eh, reperire queste informazioni era estremamente complicato. Grazie alle funzionalità che il sito mette a disposizione di chiunque è immediato riuscire a capire quali, come sono stati um, utilizzati i fondi, dove sono andati a finire, chi ha usufruito di questi soldi. E' particolarmente interessante inoltre il modo in cui il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo ha deciso di valorizzare la trasparenza attraverso anche il contributo dei cittadini e questo è il caso di Moniton che è un'iniziativa parallela ad Open Cohesione e che aggiunge rispetto alla trasparenza che già Open Cohesione garantisce una sorta di monitoraggio pubblico e anche qui diventa centrale rispetto all'open data visto in chiave di elemento di dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini la possibilità che tutti osservano e tutti contribuiscano ad osservare quel, quelle che sono eh, le attività della pubblica amministrazione attraverso i dati che queste attività producono. Altro esempio particolarmente interessante di trasparenza e open data è stato condotto poco tempo fa dal, dal, dall'associazione Open Police, si chiama Open Bilanci, lo vedete rappresentato nella slide alle mie spalle e permette di capire come sono stati spesi i soldi per tutte le 8100 circa comuni italiani, cioè in, in, attraverso Open Bilanci è possibile navigare tra le informazioni che vengono rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sui loro bilanci, e quindi capire come ehm, un'amministrazione ha gestito il proprio patrimonio diventa particolarmente utile per capire quali sono state le politiche che hanno inciso su quel territorio partendo proprio da dati certi, in questo caso i dati del bilancio. Un altro esempio particolarmente interessante di trasparenza, di operazione di trasparenza condotta attraverso l'open data è il sito che vedete rappresentato alle mie spalle, si chiama Open Expo e rende disponibili tutti i dati prodotti dall'esposizione di Milano 2015. Cioè questo portale affianca. La uh, sezione già disponibile sul sito di Expo, amministrazione trasparente, e ne valorizza in particolare i dati prodotti. Inoltre, non solo dal portale Open Expo è possibile scaricare i dati, ma è anche possibile, avere attraverso delle visualizzazioni particolarmente eh, accattivanti da un punto di vista grafico, comprendere quello che, che è lo stato d'avanzamento dei cantieri di Expo, quindi avere un termometro costante che costantemente misura quella che è la trasparenza di Expo 2014. 15. Inoltre i singoli dataset rilasciati dal portale Open Expo possono essere scaricati oppure eh, visualizzati attraverso delle elaborazioni grafiche, questo in particolare è un grafico alluvionale che mostra l'andamento dei finanziamenti e quindi rende a colpo d'occhio semplice, accessibile a chiunque capire com è stata spesa, come sono stati spesi i soldi e quindi fare un monitoraggio attivo di quello che sta avvenendo ad Expo in questo momento.